ciao a tutti in questo video vediamo come far muovere una macchinina anche sullo schermo attraverso scratch costruendo una pista semplicemente con un cartoncino incollando dei fili di rame e usando makey makey programmeremo per questo i tasti freccia e faremo scorrere la macchina lungo la sua corsia dopo aver premuto il tasto play e vedremo che seguirà i movimenti che noi faremo appunto su questa base. Ho progettato il gioco in modo che ci siano anche degli ostacoli. arrivano dei massi, vedete noi ci spostiamo, fino a quando il gioco finisce. Volendo guardare dall'interno, ecco il nostro codice che avvierà poi il gioco. Per questo tutorial è tutto, sperando che vi sia piaciuto mettete eventualmente un like. Buon lavoro!